Salve a tutti ragazzi, qui è Tech Tutorial. Oggi parleremo di come scaricare un film grazie al nostro torrent. L'occorrente è un PC Windows e una connessione a internet e anche un torrent naturalmente, che potrete vedere nella guida che metterò nella descrizione. Allora, per capire come funziona questo super trucco, dobbiamo decidere un film facciamo esempio cars eh, quello famoso per eh, i cartoni animati no? troveremo varie mh, diciamo varie opzioni eh, molti link questi sono tutti link fatti dalla pixar quindi tutti questi link li ha pagati la pixar per questo noi non potremo mai Ehm, riuscire a trovare il torrent grazie a solamente scrivendo cars quindi aggiungiamo un paio di cosette la nostra lingua che naturalmente è ita e poi cos'è che manca di più torrent a questo punto basta cercare e troveremo vari risultati per capire quali sono i migliori basta vedere qua sotto ad esempio questo è un buon link perché abbiamo anche il punto AVI anche questo anche questo naturalmente anche il corsaro nero che vedremo nel nostro prossimo tutorial e anche questo ad esempio questo già non va molto bene come questo anche quindi, eh, questo trucco funziona con tutti i film. Eh, quindi, non c'è nient'altro da dire. Eh, iscrivetevi, eh, ho visitato iHeartRadio On demand.